ciao e benvenuti in un nuovo video allora avete visto il titolo ma oggi andiamo ad scoprire insieme questo set di Sol de Janeiro che ne ho sentito parlare da diverse ragazze quindi secondo me lo stanno proprio lanciando fuori al momento ho visto che sono tra le novità ma non avevo mai provato questi prodotti. prodotti. in questo caso sono i prodotti per i capelli eh, con 100% di cartone riciclato, ok, è riciclabile, è per i capelli danneggiati e secchi perché contiene, ehm, come si chiamano, triplo burro brasiliano. Andiamo ad aprire questo set perché sono davvero curiosa. Hanno detto altre ragazze che è da guardare soprattutto la profumazione e noi intanto partiamo invece da shampoo balsamo e maschera allora posso dire che adoro questo pack ok, troviamo per primo lo shampoo fortificante e lisciante, ci piace da 90 ml, io lo sento da qua bello perché ha il tappo credo, credo, penso sì, un po' duro però che viene su ecco. cioè è sigillato e si sente il profumo allora ci piace davvero poi abbiamo il balsamo sempre fortificante e lisciante sempre la 90 ml che in questo caso sono curiosa di provare perché con noce del brasile e olio di buriti allora quello che mi interessa è che vadano ad idratare i capelli nutrirli ma non appesantirli e adesso guardiamo I Palette, quindi questo è la maschera super nutriente burro capuaku murumuru e Tacumba du Brasil Tacuaco muro muro Tacumba du Brasil <ride> potrebbe quasi essere una scioglilingua <ride> comunque i prodotti sono ok questo forse possiamo aprirlo ok è molto mm. il profumo c'è cioè, è molto solido perché io faccio gli swatch delle maschere per capelli, non si sa, però molto corposa, molto corposa, quindi potrebbe davvero andare a idratare bene, nutrire bene, riparare bene, speriamo che non vada a appesantirli, ma ve lo sarò a sapere, il profumo è qualcosa di leggendario, cioè sembra di essere davvero in spiaggia, wow, ci piace, apprezzo molto il fatto che abbiano messo, guardate, questa fila dentellata, in modo che anche con le mani bagnate non ci scappa il prodotto e possiamo ad aprirlo cosa che ho apprezzato davvero tanto non credevo invece l'ho apprezzato il profumo c'è cioè qualcosa di wow effettivamente hanno avuto bisogno della ragazza di sentire il profumo assolutamente e ora invece bobby brown allora questo è beauty essential quindi dovrebbe essere un prodotto un set travel size, aprendolo travel size, molto travel size. Però si può una persona farsi un'idea dei prodotti con stavo guardando che c'è dei fogliettini ed effettivamente i prodotti che non si riesce a mettere l'inci c'è l'inci, gli ingredienti sopra il fogliettino quindi su questo siamo completi allora, se si può fare un'idea è dei, dei prodotti senza dover andare a spendere troppo oppure davvero a portarsi in viaggio perché comunque è già un formato travel poi, e poi Bobby Brown <ride> Bobby Brown, allora shotting cleansing oil quindi un olio struccante la confezione è un non è dato saperlo allora può essere che abbia una quantità ma scritto così sul trasparente io vi dico che è questo come faccio a vedere il prodotto io? chiuso, sigillato, ci piace aspettate, non è che per caso è scritto sul foglietto Cleansing Oil con fiori di jasmine, jasmine ed bacche di goji no dice l'inci olio detergente lenitivo ma non dice idea quanto contiene ok va bene comunque piccino poi altri due piccini allora vitamin rich base base trucco con vitamine 7 ml delizioso ma piccolissimo ha una texture particolare invece di essere idratante ma ha un buon potere lisciante anche mm. ci può piacere soprattutto in inverno mentre l'altro è Air Repair Cream quindi crema extra riparatrice per gli occhi la confezione è un 2,5 ml ok ok è molto dura Ok, bisogna proprio andarle a prelevare il prodotto, però si sì, è talmente ricca che è davvero super riparatrice per gli occhi assolutamente. E adesso veniamo agli ultimi due, così posso appoggiare Ecco, questo è la Smoky Eye Mascara Mascara da sguardo intenso, ovviamente è un mini size, ma delle mascara mi piacciono le mini size perché, dato che ne trovo così tanti non mi piace lasciarlo aperto più di tanto uno perché poi si secca e in questo modo non si va a sprecare ma ovviamente guardiamo l'applicatore ok e per ultimo ma non per importanza ovviamente anche se non so ancora cos'è long wear cream ah un matita ombretto in crema stick da 0,9 grammi il colore è golden pink piccino, però è un bel colore guardate bello bello bello bello bello ma che bello sia come ombretto ed illuminante ad esempio da solo ma anche come base, bellissimo! E si fissa! Oh, ci piace, bello bello! Assolutamente approvato. E niente, quindi, questi erano tutti i prodotti del momento che mi hanno inviato da mostrarvi. Andiamo con eh, Sol de Janeiro, che non mi ricordo chi è che aveva detto che gli erano piaciuti. Non mi ricordo. Comunque, Sol de Janeiro, che è questo set al triplo burro ed è brasiliano, effettivamente il profumo è spettacolare, ho il kit di Bobby Brown, micro, micro, ma che permette di provare tutti i prodotti e è, è un'idea, dato che è comunque un marchio molto costoso, almeno in questo modo si prova. Oppure, perché no? Ecco, ci sono anche questi, ed è un formato viaggio, perché comunque è completo. Base viso, che comunque fa anche da idratante. Occhi, olio struccante, mascara e ombretto. C'è tutto quindi, niente fatemi sapere quale prodotto vi influisce di più. Io adesso metto tutto nel mobile per andarli a testare subito e dirvi cosa ne penso. Ed eh, Fatemi sapere quale vi incuriosisce o se avete provato qualcosa e come si trovate. Io, come sempre, spero vi sia stata utile. un po' di compagnia e vi do appuntamento. Al prossimo video, ciao.